È davvero come ce lo raccontano? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui a provare finalmente il DJI Avatar, eh, questo drone di casa DJI, questo Cinewup che appena arrivato da casa dji finalmente ho anch'io fra le mie mani questo piccolo drone eh, piccolo in realtà pensavo fosse più piccolo comunque questo drone che pesa eh, poco più di 400 grammi e che ha ovviamente come caratteristica principale il volo in fpv chi mi segue sul canale sa che io sono un super fan del dji fpv è un drone che adoro in maniera incredibile infatti continuo a pubblicare un sacco eh, di video in cui lo faccio volare in location pazzesche, soprattutto facendolo arrampicare su per le montagne ma adesso è arrivato il momento di provare lui il DJI Avata ovviamente non c'entra niente con il DJI FPV dal punto di vista della tipologia del drone qua abbiamo un drone sicuramente eh, molto meno performante dal punto di vista delle prestazioni giustamente perché lui è un cinewoop, quindi eh, come dice il nome fatto apposta per fare riprese soprattutto in location e in posti dove eh, con un DJI FPV sarebbe improponibile o molto pericoloso sia per danneggiare il drone che eh, quello che ci sta intorno quindi lui dovrebbe avere prestazioni molto più docili da gestire rispetto a DJI FPV, infatti sono venuto a provarlo in questo bosco dove normalmente eh, vengo quando ho provato tutti i miei Cinewup eh, classici FPV, quelli autocostruiti li ho portati tutti in questa location perché eh, qui tra gli alberi i rami, le piante eh, si può capire il comportamento del drone a livello di precisione e eh, soprattutto eh, quanto si riesce a spingere il drone magari vicino agli ostacoli ovviamente lui mette più soggezione perché è un autocostruito, soprattutto Cinevoop non ci dà tanti problemi nel caso dovessimo andare a sbattere è veramente eh, difficile andarlo a rovinare se nel caso però rovinassimo qualcosa eh, con pochi euro andiamo a sostituire e le parti danneggiate mentre eh, con lui si sì, è vero, è tutto coperto, ma un po' di soggezione ce la mette. E ragazzi, questo sarà il mio primo volo. Quindi, io non l'ho provato, perché ci tenevo appunto a trasmettervi live le mie sensazioni. Quindi, eh, senza averlo ah, mai adoperato, le mie sensazioni appena tirato fuori dalla scatola, caricate le batterie e pronti via. Ovviamente eh, volerò con il controller, non con il motion controller, li ho entrambi perché eh, entrambi ovviamente sono uh, utilizzabili con il DJI FPV che già avevo, infatti lui ho comprato solo il drone, anche per quanto riguarda gli occhiali userò eh, quelli che già erano inclusi nel DJI FPV, no? gli ultimi arrivati, eh, i Gaggles 2, eh, quindi... Eh, questi sono gli attrezzi che useremo oggi, lui no perché secondo me il motion controller sì è un oggetto da wow per quanto riguarda l'idea di pilotare un drone con il polso e con la mano eh, ma eh, non è eh, quello che poi in realtà serve ad un pilota di droni eh, perché un pilota di droni usa uno come questo e poi un drone come questo che sicuramente ci può far avvicinare al volo in acro avendo i vari passaggi normal, sport e manual che poi sarebbe il classico acro quindi il drone è totalmente nelle nostre mani poi abbiamo anche due possibilità se vogliamo di acro perché abbiamo la possibilità manual ma all'interno eh, della possibilità manual c'è la possibilità di andare a sbloccare eh, quanto eh, andare a sbloccare l'inclinazione del drone quindi il drone non avrà limiti di inclinazione quindi una possibilità eh, di crescere anche all'interno della modalità acro anche il DJI FPV aveva queste possibilità però partivamo e partiamo da un drone molto performante dal punto di vista delle prestazioni che a, a fare avvicinare quel drone a chi non ha mai pilotato in acro è sicuramente un po' più complesso anche se avevamo le possibilità di normal sport e la doppia possibilità eh, acro con appunto l'inclinazione limitata e poi l'inclinazione illimitata comunque nella versione completa di 1400 euro con gli ultimi visori e tutto DJI doveva o dare entrambi o dare questo, però probabilmente di questi di motion controller DJI ne aveva in giro tantissimi, perché alla fine nel DJI FPV eh, l'hanno comprato in pochi questo motion controller, poi anche il drone stesso non ha avuto un successo perché comunque molto complicato per tanti aspetti. Questo motion controller probabilmente DJI ne aveva un magazzino pieno e ha deciso di darlo in abbinamento a questo drone. Però sicuramente ragazzi, eh, è questo quello che va utilizzato, perché utilizzare il motion controller in modalità normale e sport eh, ok si può utilizzare va bene eh, anche se alla fine non si impara perché comunque i droni ragazzi poi qualsiasi drone utilizziamo ha sempre un controller così ma utilizzarli in modalità acro che poi è quello che bisogna arrivare a fare con un drone di questo tipo mh, col motion control anche no eh, bisogna utilizzare lui quindi questa mostra di dji in cui in una spesa così importante che io considero troppo importante per un drone CineVoop, perché comunque un CineVoop è molto limitante in certe situazioni di utilizzo è eh, per il rumore che fa perché è rumorosissimo tutti i cinewup lo sono perché queste parametri creano queste turbolenze che fanno veramente tanto rumore e quindi la spesa di 1.400 euro la trovo veramente troppo importante per questa tipologia di drone eh, però questa è la mia opinione mentre per chi ha già tutto come nel mio caso controller visore acquistare solo il drone Potrebbe avere allora già più senso perché si sfrutta comunque un'attrezzatura che già si ha, la si sfrutta doppiamente perché la si utilizza con il, DJF, il PV, la si utilizza con lui e allora è un ottimizzare sfruttare qualcosa che già si ha. Quindi lo proverò all'inizio in modalità normal per poi passare in modalità acro. Ovviamente l'ho già sbloccato, eh, l'ho sbloccato nella versione quella più estrema quindi con eh, l'inclinazione illimitata senza limiti di inclinazione, quindi modalità normal. In modalità normal per avviare il drone una volta che si connette al controller e al visore basta tirare gli stick verso l'esterno entrambi e avviamo i motori e diamo gas. Eccolo qua. DJI Avata. Sta in modalità normal e vediamo il suo comportamento. Poi lo metteremo in modalità acro e vi dirò le mie sensazioni appunto anche in modalità acro che è la modalità che ovviamente poi mi interessa di più. Quindi abbassiamo il visore e iniziamo a girare qua tra le piante. Il silenzio, ma ero concentrato nel cercare di capire il comportamento del drone perché, ovviamente, come vi ho detto la prima volta, quindi ci tenevo proprio a capire le prime sensazioni. E devo dire che sono ottime, ragazzi. Eh, così sono in modalità normal, quindi quella più eh, semplice, quella per principianti. Ma il drone, ragazzi, è fantastico perché comunque si muove sempre in maniera fluida. Mentre il DJI FPV in modalità normale era comunque brusco perché frenava in maniera eh, brusca, virava in maniera brusca. Quindi un drone che è utilizzato in quella modalità non era semplicissimo comunque da utilizzare questo ragazzi è tutta un'altra storia eh? cioè guardate qua dove sto passando è eh? cioè avete visto dove sono passato e con che fluidità sono riuscito a passare lì in mezzo è fantastico eh, ci dà la possibilità di pensare ovviamente perché comunque essendo in modalità normale il drone è stabilizzato in altezza quindi ci dà la possibilità di eh, ragionare eh, diciamo prima di fare qualcosa andando in maniera lenta ma soprattutto tenendo la quota e la traiettoria in una maniera incredibile cioè è spettacolare davvero eh cioè ci permette di fare veramente cose incredibili in modalità normal pazzesco pazzesco ragazzi ovviamente però con il controller secondo me con il motion controller eh, anche no cioè vedete qua io passo però posso fermarmi ragionare e capire dove passare cioè guardate dove sono passato in questo momento devo dire che è incredibile in modalità normal ci permette di fare cose veramente assurde eh adesso proverò ad utilizzare modalità acro e vedere come si comporta e se mi dà la stessa sensazione eh, diciamo di sicurezza che ho in questo momento che è qualcosa di allucinante eh, devo dire tanta tanta roba adesso mi fermo qua un attimo qua ok eccolo qua ragazzi è incredibile penso che abbiate visto dove sono passato una cosa fuori di testa e senza praticamente quasi mai fermarmi sempre in movimento veramente veramente fantastico adesso direi di provare eh, ad utilizzarlo in manual perché devo andare a riallentare la molla del controller quindi e vado a avvitare la brugola, quella con scritto F2, che prima invece ho allentato, quindi una volta avvitata, adesso lo stick si muove su e giù senza avere la molla. Con l'altra brugola, quella F1, possiamo andare a indurire o ammorbidire la sensazione dello stick, non avrà comunque la molla ma potremmo eh, decidere noi quanto avere duro lo stick in, ba in base alla nostra sensibilità e la nostra esigenza e ricordatevi sempre che qua abbiamo il tasto pausa quindi qualsiasi cosa succeda eh, indipendentemente dalla modalità in cui noi siamo schiacciando il tasto pausa lui si stabilizza e si ferma ed è una cosa fighissima soprattutto se usato in acro in cui magari andiamo a perdere un po' il senso di quello che stiamo facendo o entriamo un po' in uno stato di panico perché siamo in una situazione un po' critica tasto pausa e tac e anche per farlo atterrare ragazzi io anche DJ FPV me lo faccio venire vicino quando sono a una determinata distanza che so che è lì vicino a me tasto pausa e lo faccio atterrare in scioltezza eh, senza fare atterraggi magari critici dove potremmo andare a danneggiarlo e questo è veramente veramente figo allora quindi detto questo vado a riaccendere il DJI Avata perfetto tutto connesso quindi lui si accende sempre in normal vado a metterlo in manual per avviare i motori quando siamo in manual dobbiamo fare doppio clic su questo tasto e andiamo ad accendere i motori con un altro doppio clic andiamo a spegnerli non dobbiamo utilizzare gli stick come quando siamo in modalità normal o sport quindi vado ad avviare i motori e diamo gas La partenza è stata critica eh, perché veramente va fortissimo. Eh. Madonna come va forte! Aspettate che adesso lo recupero. Sono partito troppo deciso! Sono partito come se era in modalità normal, quindi mi è partito cattivissimo. Ok, l'abbiamo recuperato quale le prestazioni aumentano in maniera esagerata se lo mettiamo in acro. Quindi veramente diventa eh, super super eh, aggressivo nelle prestazioni. Anche perché oggi, come vi ho detto, è il suo primo volo e anche il mio primo volo. Bisogna ovviamente dosare molto il gas. Il primo passaggio in un punto un po' più stretto di dove sono passato prima l'abbiamo fatto. Quindi eh, sto iniziando a prenderci un po' la mano perché comunque ragazzi... Eh, spinge, non pensavo, ma spinge di brutto se si dà gas. Cerchiamo un altro passaggio stretto. Ok, proviamo a passare in mezzo a queste. Prendiamo bene la mira. E voilà. Ovviamente qua c'è da prendere bene le misure con gli stick. Perché è tutta un'altra cosa che ovviamente pilotarlo in normal dove è il drone è lento e stabilissimo. Qua la stabilità gliela dobbiamo dare noi. Ma possiamo fare ovviamente qualcosa di più allora proviamo a entrare da qua wow avete visto dove sono passato fantastico pazzesco pazzesco pensavo ci fosse più spazio dietro al, alle piante o meglio ai tronchi invece mi sono trovato davanti tutte eh, le foglie è stato davvero incredibile cose che eh, ti lasciano sempre un po' di quella roba perché dici cacchio ho fatto il danno e invece no pazzesco è stato pazzesco allora proviamo a passare di qua wow questo era difficile perché i due rami ovviamente non erano allineati quindi ce n'era uno più spostato uno meno spostato dove cacchio sto andando a parlare e pilotare veramente ogni tanto vado in crisi perché eh, il mio cervello due cose così non riesce a fare. proviamo a passare in questo passaggio stretto dove prima sono passato ahia ho toccato il tronco in modalità norma non l'avevo toccato passiamo da qua un po lo più largo rispetto a dove siamo passati adesso perfetto rifacciamo il passaggio che ho appena sbagliato e wow adesso siamo passati perfetti eh? Che vediamo di trovare un altro bel passaggio proviamo a passare di qua avete visto come tiene la linea è pazzesco veramente è ottimo ottimo ottimo è incredibilmente ottimo direi eh, sono curioso di vedere le immagini eh, a casa con la stabilizzazione rock steady perché comunque nel visore che non c'è stabilizzazione le immagini sono stabilissime Veramente DJI ha fatto un lavoro pazzesco nel eh, quello che è proprio il drone in sé eh, che anche senza la stabilizzazione che non abbiamo nel visore ovviamente abbiamo un risultato che è incredibile che adesso è andato giù il sole ci sono delle aree eh, un po scure quindi faccio fatica a vedere i rami quelli molto piccoli cioè guardate qua cioè fantastico è fantastico una volta che si prende sulla mano eh, in modalità manual quindi acro se vogliamo è fantastico adesso proviamo a spingerlo un po' a vedere come si comporta a spingerlo un po' vediamo là ok torniamo indietro di qua di qua di qua e anche a spingere ragazzi è bello è eh? cacchio se è bello fantastico anche a dargli di gas eh? vediamo qua e vengo a farlo atterrare per farlo atterrare è il contrario degli altri droni eh? ragazzi lo prendete da sopra togliete gas e voilà eh, il gioco è fatto eh? Ok ragazzi, allora cosa sono le mie considerazioni di questo DJI Avata che è pazzesco? Secondo me DJI qua ha fatto un lavoro incredibile, eh, un drone che vola in maniera eh, sicura, avete visto anche in modalità acro ed era la prima volta che lo utilizzavo quindi non avevo né la sensibilità né sapevo le reazioni bene del drone con gli stick, cioè veramente era la prima volta che lo utilizzavo e avete visto... Come subito ho fatto dei passaggi eh, non semplicissimi In modalità normal pazzesco Nel senso che chiunque lo può utilizzare Perché eh, ci dà la possibilità comunque di fare riprese video continue eh, Senza eh, essere interrotte Comunque lui vola morbido Quindi mh, sebbene non ha un gimbal eh, stabilizzato Ma ha una stabilizzazione elettronica Ma con questo movimento fluido che ha Rende il drone e i video secondo me pazzeschi eh. E poi avete visto in modalità normal Che passaggi che ho fatto perché ed era la prima volta che lo utilizzavo eh, anche se ovviamente il mio scopo è utilizzarlo in acro eh, anche se in acro <ride> quando sono partito la prima volta eh, ho, ho esagerato col gas e me lo sono trovato là in un attimo poi l'ho ripreso e tutto a posto eh, rimango del parere che 1400 euro per un cnw rimangono davvero davvero tanti eh, perché comunque eh, il cnw ha mh, dei limiti di utilizzo rispetto ad altri droni eh, però preso come ho fatto io solo drone avendo già tutto il resto dell'attrezzatura secondo me è un gran gran bel drone complimenti ai DJI perché ha tirato fuori un prodotto pazzesco se dovesse arrivare a fare il DJI FPV 249 grammi con queste caratteristiche eh, di volo con questa diciamo fluidità di volo con eh, questa stabilizzazione di volo ragazzi E quindi anche ovviamente poi che si ripercuote nel video eh, Sarà un drone che spaccherà in maniera incredibile Quindi ragazzi queste sono le mie prime impressioni Ovviamente prossimamente lo vedrete sul canale eh, Sotto tanti altri aspetti eh, Ma oggi è stato proprio il mio primo volo Quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia prima prova Di lui il Cineboop DJI Avata vi è piaciuto e vi è stato utile Lasciatemi un grosso pollice su Seguitemi su Instagram dove Porto tante novità Spoiler Presto arriveranno anche i film